che il mio cuore ti odi, che io possa pensare di farti pezzetti, che io possa evitare questo grido ai tuoi occhi, che ti possa ammalare dei miei sentimenti, che ti possa svegliare al mattino dopo, più sincera e felice che ti venga un colpo, quando mi. tuoi guai, lascia che rimorso ti tocchi con la lama affilata dei suoi pentimenti, nella tela sfuggita dove fondi i pennelli con i quali dipinti i tuoi giorni più lieti, che ti cade il bicchiere pieno di impianto e che possa allagare tutto il pavimento. E di rosso del sangue tu, che non si tolga mai. Lascia che il tuo viso si spezzi e che per ogni ruga scorra un fiume di anni, e se inutile ormai sciacquare i ricordi, Camuffarne amo farne i dunni con ed ombretti e che sia sempre sera. Tu albero triste, stanco da addorbare O anzi meglio una tu Che non si accenda mai Lascia che tuoi lunghi capelli Te li possa imbrogliare il mio odio che il vento La mia rabbia che il mare, il mio sdegno che fuoco Lascia che io sia solo sotto ad aspettare e nido cielo che io solo conosco e che tu sia una stella il 10 di agosto che lenta cade giù più lenta brucerai lascia che il sorriso ti ignori io ti rendo il dolore così siamo pari e il vestito ti cada insieme ai tuoi occhi i miei lunghi racconti non sono finiti e finché sarai scena vorrei recitare una lunga commedia che non ha finale, il sipario che scende.